Allora, attacchiamo direttamente con la soluzione di questo esercizio che, di cui abbiamo letto insieme il testo giovedì scorso. Eh, salvo imprevisti però tra oggi e la prima ora di giovedì di terminare questo esercizio insieme e nella seconda ora di giovedì vedere insieme la soluzione eh, al um, tema d'esame che farete in laboratorio domani quindi domani le, le ore di laboratorio saranno usate per proporvi la realizzazione di un tema d'esame di quelli passati quindi nulla di particolare però potrebbe essere utile se voi in laboratorio provaste a farlo come all'esame quindi su carta, non su pc e tenendo conto anche dei tempi adesso in laboratorio abbiamo un'ora e mezza anziché due all'esame eh, però almeno riusciamo a riuscite un po' a tararvi rispetto a quello che è lo svolgimento della prova d'esame. Mm? E poi giovedì nella seconda ora, che è poi l'ultima finale del corso, eh, vedremo insieme anche, anche un po' rapidamente, avrete provato a fare in laboratorio, i punti salienti della soluzione. Mm? Ok, ma oggi tuffiamoci direttamente in questo esercizio delle polizze assicurative. Mm? non sto a rileggerlo perché l'abbiamo già fatto insieme la volta scorsa partiamo direttamente a costruire il modello concettuale il modello concettuale che parla di polizze auto relative ad autoveicoli che hanno un titolare della polizza, cioè un proprietario dell'autoveicolo, appartengono a certe fasce chilometriche. Quindi vediamo una certa serie di informazioni che sono informazioni praticamente perenni, eterne, cioè chi sono i titolari no? e chi sono, quali sono le auto sulle auto sono stipulate delle polizze che però ogni anno devono essere rinnovate, quindi ci sono delle informazioni che ogni anno cambiano, quindi ogni anno quella polizza è stata rinnovata, sì, se sì, in quale fascia, quindi c'è un'informazione sul titolare sull'auto che non cambiano mai, essenzialmente, sulle polizze che cambiano ogni anno e poi ci sono le informazioni sugli incidenti, che possono capitare anche più volte. Quindi dovremmo fare attenzione a tenere abbastanza separati questi tre livelli. Allora, facciamo un nuovo progetto, nel quale creiamo un diagramma delle classi, come si può chiamare questo, centralina connessa, chiamiamolo centralina, in cui quali sono le classi principali che vogliamo modellare, che abbiamo bisogno di modellare? Allora io ci vedo sicuramente un veicolo. No? Sono le auto, gli autoveicoli su cui stipuliamo le polizze. Il veicolo ha un proprietario, mi è capitato il mouse a un proprietario e abbiamo, il testo dice che ovviamente un proprietario può anche essere proprietario di più di un veicolo quindi sono necessarie di sicuro due classi separate perché ci, ci sarà poi una relazione uno a molti tra proprietari e veicoli allora questi due sono chiari poi abbiamo una polizza Una polizza viene stipulata su un veicolo e può essere rinnovata di anno in anno. Okay? Allora, ehm, io provo a mettere come tentativo una classe polizza e una classe rinnovo. Poi eventualmente ci accorgeremo se alcune di queste classi dovranno debbano in realtà essere collassate siano poi una classe unica vediamo poi sulla base delle informazioni che ci stanno dentro poi il testo a un certo punto parla anche di centralina La centralina fornisce dei dati, ha un numero identificativo eccetera eccetera allora io comincio a scriverla poi pensiamo se mantenerla o no. Questa è la parte, a parte il rinnovo che avviene annualmente, il resto è la parte statica. Sono le classi principali che una volta registrate non cambiano mai. Poi c'è la parte relativa agli incidenti. Per cui di tanto in tanto succederà un incidente. E quindi dovremo registrare le informazioni relative a quell'incidente. che si sarà verificato in un certo luogo, a una certa velocità, eccetera, eccetera. E come ultima cosa, ripensando al testo, ci sono ancora i dati della centralina. La centralina registra i dati e li manda in continuazione alla società di assicurazione. Quindi possiamo avere ancora una classe che sono i dati registrati dalla centralina. Lo metto qua vicino alla centralina. Come prima scrematura del testo, adesso possiamo riguardarlo insieme, ma mi sono saltati all'occhio questi concetti. Quindi rivediamo un attimo, l'azienda di sicurazione, polizze, centralina, auto, polizza, titolare, veicolo, Beh, qui la chiama l'auto chi lo chiama veicolo ma è la stessa cosa ovviamente, polizza, centralina, numero di serie, un titolare può possedere più veicoli per ciascuno dei quali dovrà stipulare una polizza, ah ecco le fasce di prezzo, queste vanno anche modellate perché sono qualcosa che indipendente dal proprietario dell'auto della polizza non fa parte delle fasce di prezzo, fa parte dell'offerta, del catalogo in certo senso di offerta dell'assicurazione. Eh, associata a certe informazioni l'automobilista seleziona la polizia più adatta qui sono, da qui in avanti sono tutte informazioni di processo direi selezionando la fascia riceverà la centralina, installerà conferma dell'avvenuto di installazione i dati ricevuti li abbiamo messi dalla centralina eh, verrà applicata una penale potrà rinnovare, qui c'è un rinnovo durante l'anno ogni incidente abbiamo il concetto di incidente e poi ci sono le informazioni sulla gestione del, dell'incidente e sulle informazioni legate all'incidente. Eh, la liquidazione del danno è chiaramente l'importo, farà parte della classe incidente come attributo. Centralina trasmette i dati, la quale può confermare che è venuto l'urto. In caso di foramento la polizza verrà spostata sulla fase successiva. Va bene direi che non abbiamo dimenticato nulla adesso vediamo attributi e relazioni di queste classi e ricordiamoci che abbiamo sempre ancora il dubbio la domanda c'è sempre se servono tutte queste classi o se alcune possono essere in realtà unite perché rappresentano lo stesso concetto con nomi diversi ma rappresentano lo stesso concetto ma allora il proprietario Beh, il più facile, io conosco il nome e cognome di questo tizio, eh, il, il titolare di cui sono noti i codici fiscali, i dati inagrafici e residenza. Quindi abbiamo codice fiscale, che è una stringa, poi abbiamo dati inagrafici, quindi nome, che è un altro testo, e residenza. è proprietario di un veicolo. Dice il testo che del veicolo sono noti la targa, il numero di telaio, la marca, il modello, la potenza e la data di immatricolazione. Vabbè, sono attributi semplici che non danno problemi. Il veicolo, quindi, è una targa, che è un testo, il numero di telaio, che invece è un numero, Eh, poi abbiamo la marca, il modello, la potenza, che è un numero, e poi abbiamo la data di matricolazione. Ecco, nello scrivere marca, modello e potenza, questi tre attributi, un dubbio mi è venuto sul fatto che marca, modello e potenza siano attributi della classe veicolo oppure debbano essere attributi di una classe separata che sono i tipi di veicoli. Perché, ad esempio, un'auto di una certa marca, di un certo modello, avrà sempre quella potenza, quella cilindrata. Quindi se io devo assicurare 1000 auto Panda, la Panda 1000, o come si chiama adesso, dovrei riportare e scrivere ogni volta gli stessi dati, mentre invece sono tutte auto dello stesso tipo quindi potrebbe essere utile, più utile, avere una classe tipo veicolo che si porta dentro questi tre attributi la marca, il modello e la potenza e quindi un determinato veicolo io so che è di un certo tipo e ha, possiede al suo interno solamente i dati specifici la sua targa, il suo numero di telaio e la sua data di matricolazione quindi qui abbiamo una relazione di tipo un veicolo è di un certo tipo e il tipo sarà sicuramente unico e un determinato tipo di veicolo può avere un numero arbitrario di veicoli di quel tipo assicurati. Evitiamo di avere delle ridondanze di rappresentazione, di dover scrivere più volte il modello di un'auto quando in realtà quello è un dato che si ripete, sempre uguale. E quindi lo separiamo, lasciamo a ciascuna classe un compito più specifico. Vabbè, già che abbiamo disegnato una relazione, disegniamo anche la relazione tra proprietario e veicolo, la relazione possiede, quindi un veicolo ovviamente è posseduto da un proprietario ben preciso che è anche il titolare della polizza e il proprietario può possedere una o più veicoli dico almeno uno perché nel ne 0 di sicuro non ha stipulato nessuna polizza non è, non è ehm, registrato nel sistema adesso eh, le altre classi lassù polizza e centralina Della polizza cosa sappiamo? Che è intestata un titolare che è per forza il proprietario dell'auto, è associata a un veicolo e per quella polizza sarà, diciamo così, emessa e dovrà essere installata una specifica centralina. La polizza è relativa al veicolo e non al titolare. Questa frase qua ce lo fa capire, se ogni titolare può possedere più veicoli, per ciascuno di questi dovrà essere stipulata una polizza diversa. Quindi la polizza la dobbiamo mettere in relazione con veicolo e non con titolare, non col proprietario. Poi io ovviamente so chi è il titolare, perché se la polizza è in relazione col veicolo, il veicolo in modo univoco identifica il proprietario. E poi c'è tutto il discorso sulle fasce di prezzo che dovranno essere associate a questa polizza. Di dati suoi la polizza cos'ha? Nessuno, direi. Cioè, dati che non siano relativi alla relazione a cui partecipa. Può avere il numero di polizza, via. Ci sarà di sicuro, non è citato nel testo, ma... Il numero di polizza c'è sempre. E poi la cosa importante è che è associata al veicolo. Allora mi sposto un po' più in qua in modo che la relazione si possa vedere. Quindi la polizza è associata a un veicolo. Che cardinalità c'è tra polizza e veicolo? La polizza deve essere ovviamente associata a un veicolo ben preciso, quindi qui ho un 1. E per un veicolo quante polizze esistono? Una, giusto? Ho al massimo zero, cioè alla peggio zero. Quel veicolo non è assicurato. Poi mi chiedo cosa lo registro a fare nel mio database. Ma. Giusto? Quindi mettiamo 0,1 per essere conservativi. E tra polizza e centralina. La centralina avrà un suo numero di serie. E la centralina è relativa. A una polizza o a un veicolo? Centralina lo leggo a polizza o lo leggo a veicolo? Eh? È uguale. Tanto tra polizza e veicolo c'è una relazione 1-1, per cui se lo leggo a polizza da lì risalgo facilmente a veicolo, se lo legassi a veicolo, da veicolo potrei risalire a polizza. Meglio legarlo a polizza perché qui c'è uno 0-1, eh? quindi può darsi che un veicolo nel mio schema non abbia una polizza associata, allora in quel caso non avrà neanche la centralina. Quindi l'esistenza della centralina deriva dall'esistenza della polizza. E questa è una reazione sicuramente 1-1. La centralina senza polizza non esiste, la polizza senza centralina, senza che sia stata assegnata la centralina, non è gestita. Allora, abbiamo queste tre classi qua, polizza, centralina e veicolo, che sono tra di loro molto legate, al punto che probabilmente è possibile unificarle, possibile, non obbligatorio, se volessimo. Di sicuro, di sicuro non esiste, scusate, sono, sono molto tentato di mettere insieme centralina e polizza. Mentre sul discorso veicolo-polizza, sono un po' meno così convinto che, valga, che sia utile metterli insieme. In realtà, appunto, ogni volta che c'è una reazione 1-1, le informazioni sono sempre collegate in univoco. data una targa so risalire al numero di serie della centralina e viceversa, come se fossero nello stesso oggetto, come se fossero nella stessa classe, quindi io ciò che farei è, per non mantenere troppe classi, unire polizza e centralina, quindi faccio sparire la classe centralina perché la fondo con quella della polizza, quindi avrò il numero della polizza e il numero di serie della centralina associata a quella polizza. E la fascia? Perché la polizza deve essere associata a una fascia di prezzo. Beh, noi abbiamo la classe fascia di prezzo, La fascia di prezzo da che cosa è caratterizzata? è caratterizzata dal chilometri massimi, che è un numero, è caratterizzata dal numero di incidenti massimi e ovviamente avrà un suo premio, che è un valore in denaro, cioè quanto costa all'anno e un suo massimale, cioè quant'è il massimo che l'assicurazione può rimborsare a fronte di un incidente occorso da un veicolo assicurato da una polizza in quella fascia. Assicurato da una polizza in quella fascia. Queste informazioni sono indipendenti dalle auto che ho, questo è il listino, prezzi in certo senso, della società di dell assicurazione, Che per come è descritto non dipende dal tipo di veicolo. Quindi che io abbia una Panda o che abbia una Ferrari, le fasce sono le stesse. Quindi il premio che devo pagare annualmente è lo stesso, è il massimale che mi verrà rimborsato è lo stesso e così via. Non è del tutto realistico, ma il testo... Ci descrive questa situazione. Come leggo polizza e fascia di prezzo? E la fascia di prezzo non è ovviamente da, ehm, fatemi dire, rifaccio la frase. Una, una polizza, una determinata polizza deve ovviamente essere associata a una fascia di prezzo, ma questa fascia di prezzo può cambiare. Ogni anno io, il, il proprietario del veicolo può rinnovare la polizza selezionando una diversa fascia di prezzo. E in più c'era il caso sfortunato in cui il proprietario sfora il numero di incidenti e quindi il sistema gli cambia di forza la fascia di prezzo quindi la reazione tra polze e fascia di prezzo è una reazione a molti molti a molti mm. Beh, che la fascia di prezzo possa essere applicata a molte polze è ovvio che una determinata polizza possa avere più fasce di prezzo è forse un po' meno ovvio, ma se pensiamo nel tempo è così. In un certo istante di tempo, cioè oggi ho una certa fascia di prezzo, ma complessivamente avrò un certo numero di fasce di prezzo. Allora, questa relazione tra polizza e fascia deve ovviamente essere specificata con l'anno a cui si riferisce, come minimo. Oppure la data di stipula. A partire da questa data vale questo. Allora, il minimo che possiamo fare è creare una relazione con classe di associazione che possiamo chiamare annualità quindi una polizza in una certa annualità in cui ho la data di stipula data di, di partenza si applicherà a una certa fascia quindi Data una polizza, io uno molti, posso avere molte fasce di prezzo diverse, ciascuna delle quali a partire da una certa data. Quindi faccio la polizza oggi che è il 16 gennaio 2018, scelgo una certa fascia. L'anno prossimo, 16 gennaio 2019, la stessa polizza sarà associata a un'altra fascia di prezzo con chiaramente una data di inizio diversa. Se capitasse che a metà anno io facessi troppi incidenti, è sempre possibile cambiare la fascia di prezzo aggiungendo una relazione e indicando la data dalla quale no, questa relazione è valida, ad esempio. Dimmi, c'è una domanda, anzi due, dimmi tu. Allora, tu avresti voluto mettere fascia di prezzo come classe di associazione tra polizza e veicolo, cioè qua in mezzo. No. Eh, no per due motivi. Il primo è che un association class ehm, esiste solo quando c'è la relazione tra i due elementi. Quindi i valori memorizzati dentro la classe di associazione esisterebbero solo, solamente dopo che il veicolo... è Dopo che al veicolo è stata associata la polizza. Okay? Invece noi queste facce di prezzo le abbiamo, esistono indipendentemente. Se anche avessimo fatto zero polizze, quelle esistono. Non solo esistono, sono sempre le stesse. Eh? Altrimenti se io lo mettessi qua come classe di associazione tra polizza e veicolo, è, è come se io negoziassi veicolo per veicolo qual è il prezzo da fare. Quindi sarebbero sarebbe dati specifici eh, relativi alla singola polizza il secondo motivo per cui non andava bene è che non avrei potuto replicarlo sugli anni cioè per farlo su più anni avrei dovuto liberare una di queste cardinalità in modo che lo stesso veicolo potesse avere diverse polizze nei successivi anni in modo che su una polizza diversa avrei avuto delle fasce descritte diverse però mi rompe un po' tutto perché se ho più polizze avrò anche più centraline eh, no? quindi non, non stavo in piedi L'altra domanda? Centralina come associazione tra polizze e veicolo, e veicolo. Ehm, con che attributo il numero della centralina? Allora, quando noi abbiamo una relazione 1-1 come questa, lasciate perdere l'opzionalità, questo 0 che non cambia la sostanza, quando abbiamo una relazione 1-1, che voi mettiate un attributo qua, che lo mettiate qua o che lo mettiate sulla classe di associazione, non cambia niente. Perché comunque è sempre associato in modo univoco al veicolo o alla polizza o all'unica relazione che c'è tra il veicolo e la polizza. Ce n'è una sola di associazione qui quindi c'è un dato solo da scrivere lì sopra, che è associato in modo univoco sia al veicolo che alla polizza. Quindi quando abbiamo classi con relazione 1-1, a seconda un po' dell'interpretazione, dei punti di vista, certi attributi lo potremmo vedere da una parte o vedere dall'altra ma la sostanza non cambia, stiamo modellando la stessa cosa. Se doveste andare a costruire poi il database da questo, uno, in uno dei passaggi di ottimizzazione, mettereste insieme le due, tre, le due entità, le due classi, in un'unica tabella. Quindi non cambia nulla. Così come se avessimo, um, una, in una relazione uno a molti, come potrebbe essere questa qua possiede, 1 a molti, avere un attributo, di classe, una classe di associazione sulla relazione 1 a molti è la stessa cosa che averlo sulla classe 1. Quindi le classi di associazione sono utili, anzi diventano indispensabili solamente quando abbiamo relazioni molti a molti. Negli altri casi non servirebbero, basterebbe mettere attributi dentro le classi. Poi se le vogliamo usare per maggior chiarezza benvengano. Um, ok. Annualità, l'abbiamo indicata come associazione tra polizze e fasce di prezzo, che fa un po', litiga un po' con la classe rinnovo. Cioè sono la stessa cosa o no? Noi abbiamo detto... Che beh, ogni anno, ogni nuovo anno in cui la polizza viene rinnovata, creerò una nuova relazione tra polizza e fascia di prezzo, mi annoterò la data e questa punterà alla fascia di prezzo nuova di quella polizza. Eh, C'è anche un molti qua, scusate. L'avevamo eh. detto parole, ma poi non l'avevamo scritto che è un po' quello che forse avevamo in mente per la classe rinnovo, cioè mh, contiene le informazioni su ciò che succede quando la polizza viene rinnovata. Se dovessimo scrivere rinnovo sarebbe, un rinnovo, sarebbe una classe collegata sia a polizza che a fascia di prezzo e come attributo avrebbe anno. o la data di rinnovo eh, mettiamoci d'accordo rinnovo vale anche per il primo anno eh? quindi non, quando dico rinnovo, rinnovo di un'annualità che potrebbe anche essere la prima se no andiamo a complicarci chiamiamo rinnovo a, a qualunque annualità compresa la prima quindi non, non, non distingo stipula dal rinnovo quindi questo che abbiamo modellato come l'annualità va al posto svolge già la funzione che avrebbe potuto svolgere la classe rinnovo, non mi serve. Oppure, dice, eh no ma no, nel rinnovo potresti avere la penale. Sì. Allora, se io penso che nel rinnovo posso avere la penale in denaro, in realtà perché questa penale non la potrei mettere anche direttamente qua? sono uguali ci siamo arrivati schiamandoli in modi diversi con ragionamenti diversi ma in realtà svolgono la stessa funzione eh, se tanto per modellare se volessimo usare questa classe rinnovo dovremmo ovviamente collegarla a fascia di prezzo e a polizza e mettergli gli stessi attributi che abbiamo su annualità No? Quindi abbiamo praticamente due modi diversi di legare polizza a fascia di prezzo con una classe intermedia, a questo punto la possiamo chiamare classe intermedia, oppure con la classe di associazione. Scegliamo quello dei due che preferiamo e ovviamente entrambi non vanno bene. C'è una domanda? No. no, stiamo dicendo che ogni qualvolta la polizza è collegata a una fascia di prezzo, okay. in questo collegamento annotiamo anche delle informazioni in più. Okay. Quello che in realtà stiamo vincolando è che la stessa polizza e la stessa fascia di prezzo non possono comparire più volte. Delle... Questo, sì. Infatti in questo caso... Nuovo esatto, qui, qui volevo arrivare quando ho ritirato in ballo rinnovo. Qui abbiamo, sotto, allora qui abbiamo fatto due cose. Uno ha ragionato un po' in modi diversi per arrivare a due parti diverse alla stessa conclusione. Che tra polizza e fascia di prezzo ci vuole qualcosa di intermedio che contenga qualche informazione sulle date, sulle penali, eccetera. A questo punto, ci, arrivati qua, ci dobbiamo chiedere quale delle due soluzioni è migliore? È meglio farla con la classe di associazione o con la classe intermedia? Allora, qual è il vincolo principale che pone... Allora, la classe di associazione, se si può, è preferibile perché è una modellazione più leggera, o una classe in meno. Ma che vincolo impone la classe di associazione? È che la classe di associazione può solo aggiungere informazioni a relazioni che esistono. Quindi, ad esempio se una polizza è stipulata con una fascia di prezzo polizza 300 fascia di prezzo 5 io non potrò avere un'altra relazione tra la stessa polizza 300 e la stessa fascia di prezzo 5 perché la relazione dal punto di vista insiemistico o c'è o non c'è non possono se ce ne due in questo caso vorrebbe dire che l'utente è obbligato ad avere ogni volta fasce di prezzo diversi, che probabilmente non è ciò che vogliamo. Allora in questo caso è meglio, anzi è giusto, usare una classe intermedia e non una classe associazione. Poi questa, questa classe intermedia la possiamo chiamare rinnovo, la possiamo chiamare annualità, come volete, ma è quella che mi permette ogni anno al rinnovo di pensare a una fascia di prezzo indipendentemente dalle fasce di prezzo precedenti, perché ogni volta è una nuova riga nella tabella rinnovo che a questo punto può scegliere liberamente qualunque fascia di prezzo. Sceglierà ovviamente una fascia di prezzo, tra quelle disponibili. Vieni su. Uno. E ovviamente qua un molti, e il rinnovo sarà relativo a una polizza e quella polizza potrà essere suscettibile di più rinnovi, almeno uno perché il primo è la stipola iniziale. E avendo completato questo, salutiamo, diamo la buonanotte alla nostra classe annualità, che non ci serve, alla nostra relazione annualità, che non ci serve più perché è stata sostituita dalla classe intermedia. Rinnovo o se, voglio, se ci tenevate alla relazione annualità potete chiamare annualità anche questa classe intermedia. Ok. Abbiamo ancora una classe sparuta qua in fondo, dati registrati, che li mettiamo vicini alla centralina, che si chiama polizza come classe, perché ovviamente la, eh, la centralina registra una serie di dati, che sono ad esempio la posizione... che so, si chiama GPS, la velocità del mezzo e l'istante di tempo. Quindi una determinata centralina registra moltissimi dati di questo genere, chiamolo così, E ogni dato registrato è relativo ovviamente a una centralina ben precisa. Incidente. allora l'incidente è qualcosa che si può verificare in una certa data e comporta un certo danno no? quindi due dati utili, cioè facili da indicare gli attributi sono sicuramente la data in cui si verifica e il danno io telefono e dico ah oggi ho avuto un incidente no? dice il testo che il proprietario comunica alla assicurazione che ha avuto un incidente e qual è il danno subito. Danno che poi potrà trasformarsi in un rimborso oppure no, a seconda delle varie regole, Allora, questa classe incidente, a cosa lo colleghiamo? Veicolo polizza rinnovo o proprietario? io lo collegherei a veicolo oppure a polizza è uguale no? sempre per questa relazione forte 1-1 cioè l'incidente è avvenuto su quel veicolo poi conoscendo la data dell'incidente quindi qual è la, la fascia di prezzo relativa alla polizza che è stata stipulata su quel veicolo io so dirti poi se te lo pago o non te lo pago Quindi il veicolo crash incidente. E un veicolo può fare un numero qualunque di incidenti, speriamo pochi, sia per il guidatore che per l'assicurazione, e ogni incidente è relativo a un veicolo ben preciso. Quindi dato l'incidente posso, passando dal veicolo, risalire a tutto il resto. Dal dato incidente risalgo al veicolo, dal veicolo risalgo in modo univoco al proprietario, risalgo in modo univoco al tipo di veicolo, risalgo in modo univoco alla polizza e poi quando sono sulla polizza, vabbè, ho tanti dati registrati e ho tanti rinnovi, come faccio a scegliere quali sono i dati che mi interessano e qual è il rinnovo che mi interessa o la data? Quando sono sulla polizza confrontando la data dell'incidente con la data della registrazione, e la data del rinnovo, posso risalire anche qui in modo univoco al dato registrato e alla fascia di prezzo, compreso anche il massimale da rimborsabile e gli incidenti compiuti. Eh? Gli incidenti compiuti, a un certo punto dice se alla fine dell'anno ha fatto più incidenti di quanti sono previsti dalla fascia di prezzo. Come faccio a saperlo? Semplice. Dato un veicolo, vado a vedere l'elenco di tutti gli incidenti compiuti, filtrandoli ovviamente per, la data, per le date appartenenti all'anno corrente, cioè dall'ultimo rinnovo quindi posso, il dato su quanti incidenti ho fatto nell'anno non mi serve rappresentarlo esplicitamente perché si trova semplicemente andando a contare quante volte quel veicolo ha fatto un crash se lo volessi rappresentare esplicitamente cosa che non consiglio perché ci sarebbe una ridondanza nel modello per cui lo stesso dato lo posso ottenere in due modi diversi se lo volessi eh, registrare lo registrerai nella classe rinnovo non dentro veicolo o dentro polizza, perché il numero di incidenti mi interessa solamente nell'anno di riferimento, cioè in quest'anno quanti incidenti hai fatto, non mi importa quanti ne hai fatti l'anno scorso, il numero totale, totale, complessivo non mi serve, mi serve solo quello nell'anno e quindi lo metto in una classe che ogni anno cambia. Però, come abbiamo visto prima, basta contare il numero di relazioni crash che ci sono, quindi non mi serve un dato in più poi ci sono ancora un paio di dettagli forse da aggiungere ad esempio il fatto, fatemi salvare perché non si sa mai ad esempio il meccanismo di installazione di una centralina su un veicolo quindi la centralina può essere solo assegnata a una polizza oppure anche installata sull'auto quando il titolare lo conferma. Vabbè, questo è un dettaglio, nel senso che dentro centralina, cioè polizza, possiamo aggiungere un attributo booleano che dice che è stata installata o no. Così come... Ehm, dov'era quando parlo di pagamento di liquidazione esatto cioè il fatto che l'incidente può essere liquidato oppure meno legato all'incidente possiamo avere quindi sia magari una penale applicata oppure l'importo liquidato No? Questi sono relativi al singolo incidente, perché per ogni incidente cosa succede? Qui sono tre currency, no? tre valori economici. Ho un danno di 1000 euro, va bene, tutto bene, allora penale 0, liquidazione 1000. Vuol dire l'assicurazione ti ha pagato i 1000 euro. Oppure tu avevi una fascia di prezzo che aveva un massimale di 500 euro, e quindi avrai il danno di 1000, penale 0, liquidazione 500 di quell'incidente lì. Oppure, se il tuo incidente supera il numero massimo di incidenti che potevi fare, allora il danno è sempre 1000 o la penale per lo sforzo degli incidenti e poi applico la liquidazione pari al massimale della tua nuova fascia, oppure all'ammontare del danno. Penale e liquidazione ovviamente sono valori di segno opposto, cioè la penale deve essere pagata dal proprietario all'assicurazione, la liquidazione invece va dall'assicurazione al proprietario dell'altra auto, non va a me. Però dal punto di vista dell'assicurazione, come dicevo, sono valori di segno opposto. Ok, questo man mi mancava ancora come modellazione. vero spostato sulla fascia di prezzo successiva in questo caso vado a, a modificare la classe rinnovo cambiandogli la fascia di prezzo e gli applico la penale se capita e direi che non mi serve altro se non ho dimenticato nulla ok ok allora se non abbiamo dubbi o se ne abbiamo troppi da, da chiedere qua ehm, passiamo al secondo punto che è quello del del o dei processi allora anche qua andiamo a chiederci quali sono i momenti del ciclo di vita di questo sistema io percepisco tre momenti forti. Uno, la stipula di una nuova polizza. Due, il rinnovo, cioè il momento annuale in cui va rinnovato, e tre, l'incidente. Allora, l'incidente è una cosa tipicamente asincrona, capita quando capita, speriamo che non capiti, e quindi avrà il suo processo a parte. Cioè, cosa deve fare il sistema nel momento in cui arriva l'incidente. Questo è sicuro. La stipula e il rinnovo possiamo scegliere se fare un, proce un processo per la stipula di una nuova polizza per una nuova auto e poi a parte un processo che si ripete ogni anno per il rinnovo oppure concatenarli insieme, fare un unico processo in cui la parte iniziale è la stipula e la parte finale in basso sarà il rinnovo e questo rinnovo si ripete, quindi abbiamo poi un loop che mi riporta sopra. E fa sì che dopo che ho fatto il primo rinnovo, il secondo non devo ovviamente ristipulare la polizza, eccetera, ma continuo solamente a fare rinnovi senza, eh, senza più fare stipule. A me pare più semplice fare tre processi separati, no? in questo caso, anche perché il processo del rinnovo è un po' contorto perché vado a vedere gli incidenti fatti nell'anno, la fascia, eccetera quindi se me lo metto in un processo a parte diventa più facile da gestire. Quindi io farei a questo punto tre processi che sono il processo di stipula, di una nuova assicurazione, un processo di rinnovo e un processo di di eh, incidente in cui i token che cosa sono? Alla stipula il token è relativo alla stipula di un progetto di una nuova eh, polizza dove è la nota, eccolo qua È una nuova polizza, una nuova polizza, nuova polizza stipulata per una nuova auto da parte di un utente esistente. Sul testo dell'esercizio c'è scritto: si supponga che l'utente sia già registrato nel sistema. Quindi, qua non consideriamo la registrazione dell'utente sarebbe eventualmente un altro processo allora, cosa devo fare per stipulare una nuova polizza? beh, facile Inserire, devo fornirti i dati dell'auto scegliere una fascia e installare la centralina no? quindi Avremo, com'è che si chiama questo signore? Proprietario. Proprietario. Proprietario. Inserisce i dati del proprio veicolo. Quindi, proprietario è già noto mi inserirà questi dati che sono poi targa telaio data di immatricolazione e il tipo di veicolo quindi questi sono i dati del veicolo da lui posseduto a questo punto il sistema informativo assegna un numero di polizza ed una centralina all'utente. Questo passaggio possiamo scriverlo o non scriverlo. Ah sì, questo è l'auto, ok, ti creo una nuova polizza. Su questa nuova polizza, caro utente, che fascia di prezzo vuoi scegliere? E quindi a questo punto è proprietario. sceglie una fascia di prezzo. Tutti questi sono ovviamente eseguiti in modo semplicemente sequenziale. Poi dovrà essere installata la centralina, quindi la centralina, innanzitutto il sistema informativo deve far sì che venga spedita al cliente, quindi quello che possiamo indicare è che una volta che il sistema informativo ha segnato un numero di polizza e la centralina invia la centralina al proprietario. E il proprietario, dopo che l'avrà ricevuta, confermerà l'avvenuta installazione. Proprietario. Conferma. Allora, ovviamente la conferma dell'installazione può avvenire solo dopo la spedizione della centralina. Non, vi, non vedo ovviamente la ricezione della centralina perché il mio sistema informativo non ha dei sensori nella mia buca delle lettere, quindi non so quando verrà ricevuta, ma quando la riceve, prima o poi lui la installerà. A un certo punto mi dirà che è installato. Solo da questo momento l'assicurazione la funziona, diventa operativa, cioè finché non ho installato la centralina... Sono pezzi di carta firmati, ma non, ancora, non sono ancora operativi. Eh, questo l'ho messo a fianco, perché in realtà questo processo di spedizione, installazione della centralina può partire anche prima che il proprietario scelga la fascia di prezzo, poi magari compili altre forme, eccetera. Quando io, quindi io qua ci metterei facilmente un fork, vado un po' più giù perché altrimenti sta male, il foro con la freccia che va su per indicare che da un lato procede il processo burocratico, dall'altro parte un'altra fila, che è meglio che parte la prima possibile per l'invio e l'installazione della centralina. Quando entrambe le cose sono fatte, quindi la fascia di prezzo è stata definita e la centralina è stata installata, ho finito cioè il processo di stipula è concluso quindi qua ci metto il mio join e posso terminare il processo qui in realtà manca una cosa bella grossa cioè il pagamento quando è che pago? potrebbe essere qua, dovrebbe forse essere qua dopo che ho scelto la fase di prezzo e prima che la polizza divenga attiva devo pagare il testo non ne parla minimamente direi però potremmo metterlo quindi il proprietario senza dare troppi dettagli perché non sappiamo come, con che modalità, con che tempi Paga il premio, quale premio? Quello definito dalla fascia di prezzo che lui ha appena scelto. In fase di prima stipula non ci sono vincoli sulla fascia di prezzo, sceglie quella che vuole. Ok? Questo è molto lineare. Passiamo all'altro. Se me lo permettete faccio prima quello dell'incidente, perché poi il rinnovo deve tener conto anche del fatto che ci siano stati incidenti o no, quindi facciamo prima l'incidente. Il processo dell'incidente ha come token un singolo incidente compiuto da un veicolo. Quindi se io sono talmente al desto da fare 10 incidenti, quest'anno percorrerò questo processo 10 volte ogni volta con i dati relativi a quello specifico incidente. I dati di incidente sono il luogo, la data e il danno. Allora, andiamo un po' a leggere il testo, cosa, cosa dice quando parla di incidente. Ad ogni incidente verificato se il cliente si connette al sito e segnala l'avvenuto sinistro indicando l'ammontare del danno causato, quindi questa è la prima azione che lui fa, è un po' irrealistico perché appena hai bocciato in autostrada non è che sai dire quant'è il danno, no? però qui l'abbiamo semplificato, quindi abbiamo il proprietario che segnala l'incidente e specifica il danno causato. Poi l'assicurazione provvede, adesso qui è scritto in modo contorto, provvede l'equilibrio del danno solo se il numero massimo incidenti non è ancora stato raggiunto. La centralina bla bla bla e vabbè qui ti permette di capire se l'incidente è realistico oppure no. Quindi alla fine arriviamo all'assicurazione liquida il danno, ma prima dobbiamo fare una serie di controlli. Cosa può capitare? Può capitare che l'assicurazione liquida il danno e va bene. Oppure non liquida il danno perché l'incidente è finto, perché la centralina fa capire che non è finto. E quindi non liquida il danno ma ti applica una penale. Terzo caso, eh, devi cambiare fascia, perché hai superato il massimo numero di incidenti, quindi cambia fascia e poi liquida il danno. Quando dico liquida il danno, ovviamente sto dicendo liquida il danno al netto del massimale specificato. Se il cioè, tuo danno è superiore al massimale che avevi, liquida solamente il valore del massimale. E qui l'abbiamo fatta facile perché non c'è la franchigia, se no è ancora più complicato. Allora, abbiamo questi tre, mi sembra che siano solamente questi tre macro-casi e dobbiamo distinguere in quale di questi casi ci troviamo. Allora, io andrei a vedere per primo il caso dell'incidente fasullo, cioè prima di andare a fare i conti, il danno ce l'ho, non ce l'ho, quanti incidenti hai fatto, verifichiamo che la richiesta sia lecita. Quindi la prima cosa che fa l'assicurazione, il tizio mi dice guarda che hai avuto un incidente, ah sì, adesso te lo dico io se l'hai avuto, prima di parlare altro fammi verificare che sia effettivamente così. Come avviene? Eh, avviene attraverso, cosa dice, eh, la centralina, trasmette continuamente i dati, la quale può finire confermare che l'incidente, che effettivamente è avvenuto un urto. Quindi quando il proprietario segnala l'incidente, noi avremo il sistema informativo che recupera ed elabora i dati della centralina. Quale centralina? Quella associata a questo veicolo. C'è collegamento fino alla centralina dal veicolo, anzi dall'incidente. E poi a questo punto avremo l'impiegato dell'assicurazione, che è un attore diverso a questo punto, finora non era comparso non serviva un, un, un omino dell'assicurazione, un attore, perché la stipula veniva totalmente online. Qui il sistema informativo può analizzare dei dati, li presenta a un addetto dell'assicurazione, il quale poi lui dovrà verificare, valutare e decidere. No? Quindi l'assicurazione eh, verifica se l'incidente è reale ad esempio, e a seconda che sia reale o no faccio cose diverse, quindi qua metto un bel blocco di scelta. Quindi verifica se, se, se l'incidente è reale vuol dire che ci sarà qualcuno che dice ok oppure no. Questo ok o no è l'informazione sulla base della quale questo blocco di scelta decide dove... <coughs> dove condurre il token. Questa verifica viene fatta a valle di un'elaborazione dei dati dal sistema informativo, quindi magari non può essere svolta istantaneamente, perché la centralina magari ha bisogno di tempo per trasmettere i dati, non lo so. Quindi sono, sono azioni separate. Dopo la segnalazione dell'incidente, il giorno dopo, quello che sarà, l'impiegato della situazione va a vedere i dati, va a vedere i grafici, le posizioni, dove, dove si trovava, la velocità, eccetera. Se combacia con la descrizione del, dell'incidente, allora la approva, altrimenti no. Se non è approvato, allora cosa succede? Devo pagare la penale e basta. Nel caso in cui i dati non riportassero la presenza dell'urto, la richiesta di liquidazione non viene evasa e al titolare viene applicata una penale. Punto. Quindi qua abbiamo applica penale e finisci lì. Nel caso in cui la verifica, incidente reale, no, non è reale. E poi ho finito. Se invece l'incidente è reale, vado avanti, allora so che devo rimborsartelo. Andiamo a vedere se sono nelle condizioni di rimborsartelo. Allora, cosa devo verificare? Verificare se il numero di massimi incidenti non è ancora stato raggiunto. Quindi verifico se gli incidenti compiuti dalla tua auto in quest'anno è minore del numero massimo di incidenti dati la tua fascia di prezzo quindi da qui ho un altro subito dopo un altro blocco di scelta no? in cui vado a valutare questa condizione cioè la condizione normale che metto magari qua sotto, il caso normale è quello in cui, quello in cui il numero di incidenti fatti nell'anno è minore del max incidenti per la fascia scelta. Questo lo posso fare subito, eh? vedete che qua, a differenza di prima, non ho bisogno di un assicuratore che mi dica quanti incidenti ha fatto, eccetera. Sono tutti i dati che il sistema informativo ha già. Quanti incidenti questo, io il veicolo lo so qual è. È nel token. Quindi dato il veicolo so quanti incidenti ha fatto nell'anno, basta che io vada a vedere la reazione crash e controlli le date. So quant'è quant il numero massimo incidenti per la fascia scelta? Certo, perché da veicolo facilmente arrivo a rinnovo per l'anno in corso e da rinnovo vedo qual è la fascia. Quindi questo blocco di scelta può partire subito, non ha bisogno di un'azione prima. Il sistema informativo qua analizza i dati che ha già e se vanno bene cosa fa? È semplicemente eroga. Quindi l'assicurazione, il sistema informativo, non c'è bisogno dell'omino che lo faccia, il sistema informativo può liquidare il danno nella misura del minimo tra danno e massimale, ovviamente. Io ho finito. Cioè tutto a posto. L'incidente era reale, il numero massimo incidenti non è stato sforato, allora devo pagare. Quanto pago? Vabbè, il minimo tra il valore del danno effettivo e il valore del massimale associato a questa fascia di prezzo. Sì, qualcuno dice, eh, ma allora faccio un altro rombo che dice se è minore il massimale, se non è minore il massimale, se è maggiore il massimale faccio due cose diverse. In realtà, se me la cavo con una semplice espressione, faccio prima. Se invece dall'altra parte, ah scusate, qua mi mancava un sì, che non ho scritto, cioè l'incidente reale sì, se sì l'incidente nell'anno è minore, liquida il danno. Poi ho l'altro ramo in cui l'incidente sì era reale, ma ho superato, ho sforato il numero di incidenti massimi. Allora cosa devo fare? Devo scalarti di fascia. Quindi avremo che il sistema informativo eh, incrementa la fascia dell'utente, ed applica una penale. Questo lo può fare in automatico. E quindi nel caso altrimenti else se non è vera questa questa disuguaglianza, allora il sistema informativo deve incrementare la fascia e ti applicare una penale. Dopo che ti ho applicato la penale, è praticamente ricadi in questo caso, nel caso precedente. Ti ho applicato la penale e quindi adesso il numero di incidenti max non è più quello di prima, è aumentato e quindi di sicuro ci, ci rientri. E quindi posso liquidarti il danno relativo ovviamente al nuovo massimale, ma nel frattempo ti sarebbe beccato una penale, applica una penale, io ce l'ho la penale, eh, ce la, ricordiamoci che è scritta qua, quindi vuol dire che il sistema informativo imposta che per la liquidazione di quell'incidente e allora semplicemente posso ricondurmi al caso precedente. Se per caso sono troppi incidenti, prima di liquidare il danno devo farti pagare la penale e passarti di fascia. Anche qua il testo non diceva nulla su come e quando questa penale debba essere pagata e quindi sto sorvolando sul dettaglio sul quale le assicurazioni invece, quelle vere, non sorvolano mai. Ok? abbiamo dimenticato qualcosa? penso di no ok, rimane a questo punto il processo del rinnovo che è un processo che si svolge una volta all'anno per ogni polizza Quindi non è un token che si svolge una volta per ogni polizza, ma per ogni polizza, una, ogni anno, si svolge questo processo. Eh? Quindi, un modo di rappresentarlo, questo è il token normale, un modo di rappresentarlo potrebbe anche essere quello di far iniziare il processo con un timer alla scadenza della polizza. Quindi ci sono tre modi diversi di disegnare questa cosa, scegliete quello che preferite. O il classico processo in cui ho spiegato che il token avviene una volta all'anno, oppure un processo in cui all'avvio del token rimango in attesa della scadenza della polizza e poi parto col processo, oppure questa rappresentazione qua si può anche disegnare in forma abbreviata partendo direttamente con la classidra è possibile iniziare un processo oltre che col simbolo di token iniziale anche con la crescita o con l'evento ricevuto quindi quel processo parte quando arriva un evento oppure parte quando si arriva a una certa data queste tre forme sono equivalenti soprattutto la seconda e la terza perché sono esplicite su, su ciò che succede questa è un po' debole perché non chiarisce che questo evento può farsi solamente in un certo giorno ok? quindi normalmente probabilmente useremo quest'ultima forma ma sappiate che questa forma, diciamo così breve, <ride> è accettabilissima ok, però per andare avanti da qua in poi ci serve più tempo di quanto non ce ne sia rimasto a disposizione e quindi lo rimanderei a giovedì